ta ta ta eh, io sono Alexandra, sono segretaria di FIDAPA Stazione Roma eh, e visto che ci stiamo avvicinando a Natale eh, e non possiamo vederci in presenza, eh, abbiamo deciso, il nostro, il nostro comitato ha deciso, di portare avanti questo progetto eh, di pillole di Natale dal mondo perché, eh, non so se voi sapete, sapete, ma tra le nostre socie ci sono anche le socie di origini straniere eh, visto che io sono polacca, mi farebbe piacere di sbirciare dentro le loro case e vedere un po' come si festeggia Natale in paesi diversi. E il mio primo ospite è la nostra carissima Bettina, eh, che non so se sapete, ma lei è, è per metà tedesca. Quindi eh, grazie Bettina che sei venuta al mio incontro e se ci puoi raccontare qualcosina di come festeggi Natale tu. Ciao Alexandra, grazie di essere venuta a casa mia, mi dispiace non averti qui per offrirti un tè che sarebbe stato tipico a casa nostra, un tè caldo con le amiche prima di Natale e mangiare i biscotti che si preparano apposta per questo periodo. E, e periodo... ho sentito che voi avete i biscotti speciali. Sì, sì, sì. Eh, è tradizione preparare prima dell'Avvento, nei primi giorni dell'Avvento, eh, tanti tipi di dolci diversi, tanti biscotti diversi eh, per poi offrirle durante le quattro settimane prima di Natale agli amici che vengono a trovarti prima del Natale e di solito si usano i profumi, i tè profumati alle spezie, cannella, eh, zenzero, sambuco, eh, carcadè, vengono mescolati, mela, il profumo della mela, cotta, eh, vengono mescolati proprio per fare dei tè profumati e da abbinare a questi biscotti che eh, se hai tanti bambini piccoli in casa sono anche belli duri perché la mamma di solito la mamma e il papà quando preparano i biscotti danno un pezzo di pasta frolla anche a loro per giocare di fianco a te e mentre tu cucini eh, i bambini fanno i biscotti che è una ricordi. tradizione che io ricordo tanti, eh, con, con tantissimo affetto nei confronti della mia mamma per esempio io avevo un tavolino piccolo rosso vicino al tavolo della cucina, lei mi dava questo pezzo di pasta frolla e io potevo fare i miei biscotti che si riconoscevano molto perché erano durissimi, perché a forza di lavorare diventavano immangiabili, però erano, è un bellissimo ricordo. Erano buoni, no. Invece allora io per farti, guarda. come dici scusa? No, vedo l'albero di Natale molto particolare da te. Sì, beh, eh, allora, è vero che sono mezza tedesca, ma eh, ho anche sposato un napoletano e abbiamo coniugato questa nuova tradizione, abbiamo messo un po' insieme i gusti di ognuno di noi due e... E abbiamo questo albero un po' moderno che non è bello come il tuo, il bello tradizionale il tuo eh, e anche in Germania si fanno così, ma in Germania si fanno anche in modo un po' più particolare perché eh, è tradizione avere un albero vero con le candele. E quando e si fa l'albero in Germania? Ah guarda allora tradizionalmente l'albero viene fatto il 24 sera di nascosto dai bambini tendenzialmente, eh, nel pomeriggio tardi i bambini di solito vanno alla messa mh, della scuola, della, della parrocchia, della zona e, eh, e vanno perché fanno delle messe speciali per i bambini e, e nel frattempo gli angioletti di Babbo Natale, eh, codiuvati a volte dai genitori, eh, preparano questo albero eh, che i bambini non vedono fino a quando eh, si fa quello che noi definiamo, eh, si dice pescherung, pescherung è, una, è una, eh, una specie di protocollo di comportamento che, è, che è dove i bambini devono prima portare, eh, devono prima cantare una canzone, dire la poesia, eh, insomma le buone intenzioni sotto l'albero. Per farti vedere un po' com'è, com ho preparato una piccola presentazione. Che voglio condividere con te e con voi, dove spero vi possa dare un'idea. Allora, questo è un, un. Allora, intanto, Buon Natale si dice Frue Weihnachten, e, e eh, l'albero di Natale è tradizionalmente un abete di questa forma, come in questa immagine, con delle candele vere. Quindi immaginate il profumo che si sente in quell'occasione: sì, sì, sì. Mio papà usava suonare una campanellina che indicava che Gesù bambino aveva finito, l'angioletto aveva finito di addobbare l'albero e che quindi finalmente potevamo entrare. Gli sotto l'albero ci sono i pacchetti, eh, c'è questo profumo di, di abete e eh, quindi questo, diciamo, è così. Um, e, eh, I regali quando li fate i regali? Qua sotto, sotto l'albero. Uh -huh. Sotto l'albero vengono, vengono, vengono presentati. E, e quindi vengono, vengono presentati qua sotto e, e eh, poi si, si, si aprono i regali il 24 sera, non tardi, non, non, sì. non si fa tardi. Eh, non abbiamo questo pensiero di farlo la, la, la mattina come si fa in, in, in Italia. Uh -huh. Poi, allora, un'altra tradizione, quella che vi ho detto, è quella dell'Avvento, uh -huh. eh, dove si eh, crea questo cerchio di abete con varie, eh, anche qui quasi sempre la versione eh, tradizionale vede questo cerchio di abete verde, bellissimo infatti sembra un centro tavola molto carino esatto. e ogni domenica nelle quattro domeniche prima di Natale si, eh, si accendono le candele poi vi ho parlato dei biscotti allora tendenzialmente ci sono mh, tantissimi tipi di biscotto ci sono i pan di zenzero che eh, spesso in Italia mh, scopro che tante tradizioni tedesche hanno tantissime attinenze in altri paesi in Italia, il pan di zenzero si usa anche in, in Italia e, e con cui si fanno le casette, eh, questi personaggi come in questa immagine e poi si fa le kuchen, che è questo dolce nero che c'è qui in mezzo che anche questo è un, è un pane speziato è come se fassi, facesse quasi un pan forte non, non, non è proprio corretto no eh, però ecco, eh, un Lebkuchen è una tradizione vecchissima, sono dolci che risalgono al 1400 come tradizione, poi questo che ho messo si chiama Spitzbuben eh, o Kniffl, che vengono fatti con lo zucchero e vanigliato ed è uno dei miei preferiti. Diciamo. Tutti sembrano deliziosi, guarda, viene Napoli sì. in bocca. Eh, dovresti sentire i pacchetti, che, le scatole che ha mia mamma eh, profumo. Ecco. anno in anno ci sono queste scatole che, eh, che vengono riempite di biscotti nelle settimane prima. Che bello, ma si possono eh, mangiare? Se non sei molto immaginata... brava, come dici? Si può mangiare prima di Natale o devi per forza sì, sì. aspettare? <ride> no, no, no, si mangia principalmente nelle domeniche prima di Natale quando inviti gli amici a casa per bere il tè insieme e per scambiarsi gli auguri. Eh, di solito si fa nel periodo prima per parlare, per stare in compagnia, le giornate sono corte e quindi chiaramente stare insieme di, con un bel tè profumato e mangiare Bello. dei biscotti Bello. è un modo carino. Un modo diverso anche di stare insieme nel periodo pre-natalizio è quello di andare a un Weihnachtsmarkt. Un Weihnachtsmarkt è un mercato, i mercatini di Natale, nella tradizione tedesca sono importantissimi perché anche qui gli amici si ritrovano per bere vin, vin brulee, mangiare un kraft, un guffer, un... un, un, un, goof, un, un, un la mela caramellata, eh, i Würstel con, con crauti e nel panino la sera, fatti su queste griglie enormi, eh, insomma è una, una, sono profumi con luci quasi sempre ecco di questo colore, le, le luci calde, ah, ah, sì, sì. Sì. raramente ci sono luci fa, sfavillanti come in Italia, cioè non usiamo tantissimo le luci che cambiano colore o cose del genere, il colore tradizionale è la luce calda, le candele, diciamo così. Sì, sì, sì. E poi vi porto alla tradizione della mia famiglia, eh, questo è il mio papà, in mezzo che assieme a mia mamma preparano l'albero, eh, vengono montate le candele vere, mia mamma e mio papà si fanno mandare eh, da una, una, dal, nord, dal, dal nord Italia, dall'alto Adige spesso, eh, mio papà viene da Brunico e quindi a volte si fanno mandare l'albero direttamente da là, o quando era un po' più giovane lo andava a prendere direttamente, eh, perché mia mamma su questo non transige, piuttosto non ha l'albero, ma lei deve avere il suo, Il portacandele che usiamo hanno, sono del loro, della loro prima casa quando si fidanzarono. Per cui sono le candele anni. vere o sono le lucette quelle elettriche? No, no, no, sono candele vere, candele vere, no. Yeah. che si montano e si accendono anche immediatamente, cioè tengono poche ore diciamo ecco, sì. si sta molto attento. Ti, non è ti bello. nascondo che più di una festa, è finita a soffiare l'albero o a, <ride> a spegnere l'incendio, però fa parte, fa parte della, del, gioco, eh, sì. del gioco. Invece Beh. a casa nostra come ti ho detto abbiamo ormai un po' modificato la tradizione, però non mancano questi personaggi fra cui il Nusknaka, questo personaggio che c'è sulla sinistra della foto in basso, questo specie di personaggio con la corona in testa si chiama Nusknaka è uno un schiaccianoci e c'è in quasi tutte le famiglie e ricordo da bambina questo fatto che questo apre la bocca no? per schiacciare le, le, le noci quindi è pericoloso e fa paura a tutti i bambini. E, e ovviamente, come dicevo eh, in, in tedesco, augurare Buon Natale si dice: Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Eh, e quindi, questo, questo è in breve una carrellata veloce a casa nostra. Molto bello, Bettina. Grazie, veramente. Grazie, che hai condiviso con noi un po' di questo spirito natalizio proveniente dalla Germania. Eh. <ride> io volentieri mangerei questi biscotti quindi spero che sei la benvenuta a, a passare sì, assolutamente sì abbiamo in questo momento a casa mia in questo momento abbiamo Lebkuchen, eh, Marzapan eh, eh, Knipfel eh, ne ho 3-4 tipi ma l'hai fatta da sola tutti questi biscotti assolutamente no ci <ride> <Ti> ho provato <ride> Va bene, Bettina. Guarda, grazie mille per questa bellissima presentazione eh, per essere mio ospite. Eh, cosa posso dire? Provo di dirlo, eh? Frullich Weihnachten. Frui Weihnachten. Eh andata eh, bene, bene. No, beh, però adesso sono curiosa di sentire come si dice in polacco. Ah, in polacco si dice Wesołych Świąt. Beh, non è molto più facile. <ride> Lo so, lo so, lo so. Meno male che siamo in Italia e quindi possiamo dire Buon Natale a tutte. Auguri. Auguri. <ride> Grazie. a Ciao. Ciao, ciao, ciao. It a time the